Ciao a tutti oggi prepareremo le frittelle di salvia il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono salvia farina di tipo 0, vino bianco olio extravergine di oliva sale pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la salvia e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro dritto. Adesso mettiamo all'interno del boccale la farina il vino bianco. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Adesso aggiungiamo l'olio, il pepe, il sale, e facciamo impastare per due minuti a velocità spiga aggiungiamo la salvia e facciamo impastare per altri due minuti a velocità spiga Il nostro impasto è pronto, andiamolo a stendere in un piano di lavoro infarinato. Stendiamo il nostro impasto e facciamo una sfoglia di circa 5 mm. Ritagliamo le nostre frittelle e andiamole a friggere in abbondante olio di semi finché saranno ben dorate da entrambi i lati. frittelle di salvia. Grazie e alla prossima ricetta!